Ciao amici parlanti di lingua portoghese, volevo chiedere personalmente a ciascuno di voi hai un talento naturale? Che cosa sei bravo o brava a fare? No, non sono a caccia di talenti, ma... Vi volevo far conoscere un'espressione in italiano che potete usare quando volete dire che avete un talento naturale. D'ora in poi parlerò un po' in italiano, un po' in portoghese, ok? In italiano può dire essere portato per qualcosa, essere portato per qualcosa. verbo essere no tempo, e tempo di sua preferenza. Portato, que varia em gênero e número, né? masculino, portato, feminino, portata. Aí no plural, portate, masculino, e portate, feminino. Mais o, a preposição per, mais o artigo, e mais o substantivo. Explicado assim parece difícil, né? Mas vamos aos exemplos, você vai ver que é muito fácil. Os exemplos serão no presente, no presente do indicativo. Sono portata per la danza. Sei portato per lo sport, lui è portato per le lingue, o lei è portata per le lingue, noi siamo portati per gli studi, voi siete portati per la matematica e loro sono portati per la musica. È sempre necessario isporre un pronomio, inta: può essere sono portata per la danza, sei portato per lo sport, è portato, è portata per le lingue, siamo portati per gli studi, siete portati per la matematica e sono portati per la musica. È facile e interessante, eh? Essere portato per qualcosa. Sabe come è il contrario di essere portato per qualcosa? Essere negato per qualcosa. Essere negato per qualcosa. Sono negata per la danza giochi a calcio no sono negato per qualsiasi sport lui è negato per le lingue lei è negata per le lingue siamo negati per gli studi eh, siete negati per la matematica e sono negati per la musica non mi piace tanto la parte dell'essere negato per mi piace di più essere portato per ma adesso vorrei sapere da te per che cosa sei portato? E visto che ci siamo, per che cosa sei negato? Per che cosa sei portato? Per che cosa sei negato? Scrivi nei commenti e ci vediamo prossimamente. Ciao!